Cosa dice l'articolo 7 della Costituzione italiana? L'articolo 7 della Costituzione italiana regola i rapporti dello Stato e la Chiesa Cattolica. Dice espressamente che sia lo Stato che la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine la Chiesa nell'ambito religioso, lo Stato per le sue leggi e le sue istituzioni. La modifica dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica non richiedono revisione costituzionale e sono regolati dai patti lateranensi.